Buongiorno a tutti, ecco in effetti non aggiungo altro a quello che già ha detto il Presidente, noi siamo ben felici di, di poterci incontrare, anche se questo incontro bidimensionale diciamo, ha i suoi limiti, ma al tempo stesso eh, consente rapidamente di unire voci e cuori, almeno nella prospettiva appunto di vederci in persona che c'è, una prospettiva che c'è, che non è tanto remota eh e che accadrà, perché questo è il nostro intento, perché l'associazione si fa così, ma si fa soprattutto guardandoci, toccandoci, abbracciandoci, ecco. E quando questi limiti saranno tolti, allora noi sicuramente la vivremo ancora più profondamente. E la parola di Dio del resto ha questa valenza, no? di entrare nella nostra vita e di riempire i nostri cuori, scaldarli, no? riempirli di una gioia nuova e offrirci la possibilità dell'incontro. Tutto si gioca intorno alla relazione, no? È un aspetto determinante questo, che proprio caratterizza il cammino del cristiano, il cammino umano, direi, la relazione. Ora, con questo, diciamo, non voglio assolutamente denigrare le tecnologie, anzi, dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà queste opportunità attraverso questa, queste, questi, questi strumenti. Però, ecco, la prospettiva è quella della relazione che, che deve andare anche oltre il digitale, sicuramente. No? È bello sentire no? che ci sono persone presenti dalla Sardegna, ecco, sarebbe stato difficile adesso andare lì no? per noi, però ecco, questa presenza è una ricchezza da tutti noi ed è una promessa, ecco, una promessa che ci saremo ugualmente anche dopo e nella maniera più, più umana possibile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi soffermerò su alcuni testi biblici brevissimi che diventano delle suggestioni in questi giorni così intensi. Voi sapete che da stasera comincia la settimana più importante per la vita del cristiano, la settimana santa. Ecco, innanzitutto un'espressione di oggi, no? Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. E poi di domani, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Osanna, Osanna al figlio di Davide. Ecco, riecheggiano nella mia mente questi versi, questi testi biblici così brevi, che possono farci entrare, darci ad entrare nel clima che stiamo per vivere ma anche possono diventare un riferimento per la nostra vita personale e associativa. Quando noi ecco, cogliamo questa verità che il Signore eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime su ogni volto, no? pensiamo subito a tutta la sofferenza cui stiamo assistendo in questi tempi. No? Il riferimento all'Ucraina che diciamo, ci viene sbattuta continuamente dinanzi agli occhi, continuamente ascoltiamo ecco, e verifichiamo no, con le nostre orecchie, con i nostri occhi, quello che sta accadendo e ci rendiamo conto che in effetti siamo in un, una spirale quasi senza ritorno di violenza su violenza, di cose che accadono e ingiustamente coinvolgono persone innocenti come i bambini, come le persone con disabilità che sono le più, eh, diciamo, fragili. Che addirittura non possono permettersi nemmeno di scendere nel bunker, rimangono nelle loro abitazioni. E vorrei dire così, tra parentesi, che il mio arcivescovo, insieme ad altre 200 persone che rappresentano le associazioni italiane più e eh, anche internazionali più vicine al tema della pace, si è recato lì al confine con, con l'Ucraina e ha ricevuto anche esponenti religiosi ortodossi e cattolici ha fatto diciamo questo gesto simbolico l'unico vescovo italiano ad essere andato a rappresentare un po in qualche modo anche la chiesa italiana eh, almeno i vescovi italiani è stata sicuramente una, una scelta meravigliosa quella che che ha fatto e che effettivamente eh, ha dato Rilievo a quello che, che sta accadendo. È proprio per significare queste lacrime, che, che sono queste lacrime che possono essere asciugate anche da noi quando con coraggio andiamo incontro a chi soffre. Peraltro io penso che queste palme, che sicuramente ci scambieremo domani, no? Magari uno può pensare che non significano più quello che realmente è, cioè non hanno più quella. Quella, quel valore intrinseco di essere un segno di pace. Potremmo dire che grondano lacrime, no? pure, le, pure le, le palme grondano lacrime di dolore, di morte quest'anno, però conservano in se stesse sempre questo, questo valore altissimo dell'essere appunto segno di pace, segno di speranza, per cui credo che dobbiamo guardare anche a queste celebrazioni, no? con fiducia e viverle con intensità, con profondità, vivere bene la settimana santa, come un'occasione per rigenerarci nella fede, per riprendere il nostro cammino. Così come ha fatto il centurione di fronte alla croce, sotto la croce riconosce Gesù, figlio di Dio, cioè riconoscere anche noi in questa sofferenza, in questo dolore che ci sembra assordante, non ci sembra contraddittorio, Riconoscere che Gesù è presente, è presente lì dove noi portiamo la croce, lì dove noi viviamo questa sofferenza. E di fronte a questo amore sconfinato di Dio che si dona per noi dalla croce, dobbiamo chiederci pure come reagiamo, no? il nostro cuore, come com rimane impassibile, indifferente. Sì, perché ci può essere quell'atteggiamento di chi ha già visto, no? Deja vu, già visto, io lo so già, sono le solite cose. Conosciamo la storia, sappiamo che accadrà questo. Anche noi, come il centurione, dovremmo gridare la nostra fede in Dio, in Gesù Cristo, che di fronte a noi su quella croce, Oppure potremmo lasciare le cose come stanno, potremmo lasciare che gli eventi procedano alla stessa maniera, potremmo rimanere indifferenti di fronte a questa morte, di fronte a questo eccidio, di fronte a questo genocidio, come vogliamo, di fronte a tutte le violenze che, che accadono. E c'è questo rischio no? di dire alla fine non ci riguarda, insomma grazie a Dio noi stiamo al calduccio, stiamo nei nostri, nei nostri luoghi le nostre evitazioni, siamo sereni, non abbiamo da temere nulla, la guerra non ci tange, a parte che questo non è vero perché già cominciamo a raccogliere le conseguenze di questa guerra, ma ci può essere questa, questa insidiosa tentazione di non ci riguarda, non sono cose che, che riguardano noi. Ecco, veramente dovremmo avere un atteggiamento da convertiti, no? da persone che, che appunto colgono questo. Poi, l'ultima espressione, che mi sembra importante, che è gioiosa, è proprio quel grido di gioia dei bambini, del popolo, di Dio. Il popolo non si fa molte domande, vede la bontà di Gesù e lo accoglie. il figlio di Davide, no? lasciamo queste palme che, che, che, che si scuotano, che, che diano gioia, ma al tempo stesso mi viene di pensare che il modello per noi, oltre sicuramente che essere Gesù, con la sua, con la sua determinazione, con la sua, il suo modo... Altissimo, altissimo, profondo, ridonarsi, ma il modello, senza che nessuno si scandalizzi, no? per noi potrebbe essere proprio quell'asino, quell'asino che, che porta a Gesù. Sì, magari uno si sente offeso, dice, ma io sono un asino. Ma no, ecco, l'asino inconsapevolmente diventa, diventa profetico, perché in un certo senso ecco, ci porta proprio a... a ad essere, ad essere determinati, no? diventa per noi simbolo di perseveranza, simbolo ecco, di decisione, con l'andatura decisa, con l'andatura anche solenne dell'asino che incede no? e attraversa la porta di Gerusalemme in mezzo a tutti i piramidi di Palma, in, quasi va avanti alla cieca, potremmo dire, no? va avanti così senza, che, senza fermarsi, e porta sulle spalle la grandezza del verbo di Dio che si è fatto carne, cioè porta su di sé la grazia di Dio. Ecco, credo che noi come Movimento Apostolico Cecchi dovremmo ciecamente dico, credere in questo Gesù che sta accanto a noi, portarlo agli altri, incedere no? con la stessa determinazione che ha caratterizzato Maria Motta, con la stessa determinazione che ha caratterizzato tanti nostri amici Alcuni dei quali ho conosciuto anch'io, persone di profondità spirituale che hanno dato anche la vita per il MAC, anche rischiando, viaggiando anche nei paesi in via di sviluppo, avere questa durezza, questa forza, questa determinazione. No? Ecco, siamo certi che quella grazia di Dio sulle spalle non ci scaraventerà per terra. È un peso dolce quello che portiamo. no? Ed è una specificità del MAC: portare la grazia di Dio, trasmettere la speranza, motivarci, e coinvolgere gli altri in questo cammino spirituale, no? che è un cammino che non ci non ci fa andare, non ci stacca la terra no? e quindi ci rende utopici, ci rende, ci aliena, potremmo dire, ma al contrario, è un cammino che ci fa rimanere radicati, che ci fa rimanere fermi, come quell'asino. Ecco, quell'asino è il simbolo di robustezza e profezia, diciamo, per ciascuno di noi, è il simbolo di resistenza, è un paradigma, no? è una specie, una guida paradigmatica, paradigma di umiltà di resistenza, di paziente laboriosità, nonostante il dolore, nonostante le perdite che ci possono essere anche nei nostri gruppi, nonostante le carenze, nonostante le offese talvolta, i maltrattamenti. Ecco, somigliamo un po' a quell'asino forse che viene lodato perché porta Gesù, ma poi viene anche pestato, viene anche frustato, viene anche maltrattato. In quanto cristiani a volte ne possiamo fare anche questa esperienza, no? E le palme che portiamo tra le mani ci invitano anche ad essere in pace con tutti, ad avere quest'umiltà di cuore, ad essere segno di pace per tutti. Ecco, mi è venuto di offrirvi questa riflessione che è, diciamo, estremamente sintetica su quello che appunto vivremo in questi giorni e vi invito a vivere con intensità spirituale e con, coltivando e nutrendo questa speranza che possa crescere il macro i nostri gruppi, attraverso i nostri gruppi ma anche noi spiritualmente possiamo crescere ed essere più motivati e più eh, diciamo, coinvolgenti nel nostro percorso associativo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato, santificato il tuo regno venga, venga, venga. Venga. sia fatta la, la tua, tua volontà, volontà. Come, come in, come in cielo, così in terra, Daggi giro questo nostro, nostro pane quotidiano e avrete a noi, noi i nostri debiti, debiti, come a noi i nostri debiti, come a noi i nostri e non abbandonarci alla nostra tentazione, ma liberaci ma dal male. Amen. Amen. Il Dio ci benedica, benedica questo nostro incontro. Nel nome del Padre, del Fino, Figlio e del Fino dello Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Amen. Buon proseguimento. Grazie.